a tutti eh, io sono Francesco Fusillo con questo piccolo video intendo mostrare il funzionamento eh, di Open Board ecco Open Board è un programma eccezionale per eh, creare tavole interattive con la LIM ma anche sui pc dei ragazzini anche a distanza per esempio nel caso di un centri di sostegno che lavori a distanza con un team viewer ecco open board lo cercate semplicemente così scrivete open board su internet e vi si apre questa, eh, questa finestra ottieni liberamente mac windows ubuntu ovvero eh, un software multipiattaforma per qualsiasi sistema operativo eh, ubuntu la versione 16.04 che non è l'ultimissima eh, ma va benissimo sulle versioni per esempio di sodi linux orizzonti che noi abbiamo eh, divulgato con l'Istituto delle Tecnologie Didattiche del CNR. Allora, Open Board adesso noi lo vedremo nella versione Windows perché la gran parte degli insegnanti usano Windows, però funziona identicamente sia con Mac che con Ubuntu o su di Linux eh. e quindi questa guida è sovrapponibile alla, eh, tranquillamente a tutte le versioni. Eh, noi vedremo solo come si fanno le video lezioni, quindi ve lo scaricate, ve lo installate e quando l'avete installato Open Board, se volete capire come funziona, guardate questa guida, scrivete Open Board su YouTube, trovate la mia guida, sono 45 minuti mi pare, ben spesi, perché imparate a usare uno strumento che vi permetterà di usare la LIM in maniera creativa e non subordinata a dei prodotti già fatti, ma fatti con i ragazzini fatti da voi e vi permetterà eh, di capire quali sono le criticità di questo programma ce ne sono, ha 13-14 problemi che io ho verificato esserci ancora ma l'unico problema che gli altri programmi per gestire la LIM non ha è quello che è libero, lo potete installare su qualsiasi LIM e qualsiasi PC e quindi portarvelo anche in una chiavetta perché sull'ISDIDA eh, che io ho pubblicato eh, sul mio sito eh, lo trovate trovate anche open board portabile, lo scaricate qui da EasyDida, dentro la chiavetta che ho messo online trovate open board. Allora, il problema di open board sono alcune piccole criticità superabili quasi tutte, Ho messo anche i, i difetti come si superano, però il bello è che va su tutto, qualsiasi pc, anche i ragazzini che non hanno, non si sa neanche che versione di Windows sia, funziona. E permette di fare video lezioni in maniera molto semplice ecco questa video guida serve proprio a questo ecco io adesso ho preparato eh, eccola qui una tavola per esempio questa è una tavola sulle leve fatta con open board che voi state vedendo le leve sono macchine semplici è una tavola molto inclusiva qui c'è un video vedete eh, ci sono delle Uno in equilibrio. Qui ci sono delle definizioni, ecco è una tavola molto inclusiva. Adesso noi vedremo la funzione eh, podcast, cioè crea una video lezione. Allora, eh, voi adesso state vedendo questo eh, open board perché io la video lezione la sto creando con un altro programma open source che si chiama eh, Capture, che mi cattura tutto compreso open board. Allora, per, eh, torniamo all'inizio, vi faccio vedere la. Adesso io vi faccio, eh, creo una video lezione in tempo reale, poi andiamo a vederla come l'ha creata. Io sto lavorando sull'open board in maniera editor, cioè nella maniera normale, però quando eh, vado a dire podcast eh, e mi esce questo simbolino, eh, il podcast registrerà solo la parte bianca per capirsi, non i controlli che voi vi state vedendo qui, eh, la palette, e qua in altro le cose, i documenti, tutte le altre tavole che ci sono, no lui registrerà semplicemente eh, la parte interna. Conviene dotarsi dell'evidenziatore laser, che è questo qui, per dare enfasi e comprensibilità alle cose che si dice. Poi si cambia pagina e il laser funziona sempre. Se volete fare dei movimenti dovete andare a prendervi la freccia, vedete, e spostare le cose. Però con il laser potete spiegare. Adesso torno indietro, vi faccio vedere i controlli, da qui, da questo punto, configura la registrazione e vedete dove andare a prendere l'audio. Qual è la parte? Ecco, poi c'è pubblica su intranet o su YouTube e questo lo vedrete voi cosa volete fare quando avete fatto il video. Guardate che i controlli funzionano come? Facendo delle prove, no? cliccando, fate una prova. A, ah, A, ah, A, ah, A, ah. vedete che si muove appena appena? Questo vuol dire che sta registrando con un livello di registrazione basso, per cui... E niente, avete fatto una prova andate a fare un'altra, microfono USB, potete prendere quello interno ma io non posso prendere quello interno perché lo sto usando per registrare voi, cioè adesso la video lezione, quindi userò basso questo microfono USB e adesso vado a fare la video lezione, quindi clicco e parte, eh, cari ragazzi oggi parliamo delle leve, le leve sono delle macchine semplici, vi faccio vedere il video, eccolo qui, Potete vedere il video. L'uomo ha sempre cercato espedienti che gli consentissero di spostare oggetti pesanti, moltiplicando la sua forza muscolare. Un Cambio pagina, qui c'è la potenza e il fulco la resistenza. Qui, eh, come vedete meglio, l'omini come si stanno muovendo. E poi ci sono tre tipi di leve, vedete, la vedete vantaggiosa, quella indifferente e quella svantaggiosa. Bon. Fatto ciò, cliccate il nero, boom. finito, Creato il podcast sul tuo desktop. Vado a vedere. E vedrete open board cast 2 open board cast 3 open board cast 1 che sono le prove che abbiamo fatto assieme l'ultima è il cast 3 vedete il risultato adesso questo è il risultato E parte eh, cari ragazzi oggi parliamo delle leve le leve sono delle macchine semplici vi faccio vedere il video eccolo qui potete vedere il video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 Openboard ha creato VMW perché siamo in ambiente Windows questo è il risultato è un ottimo risultato pensate che potete fare video lezioni gestite da voi ecco non avete visto eh... scusate ho sbagliato eccolo qua non avete visto la pallina gialla perché non avevo eh, toccato l'evidenziatore sta... eh, vedete il mio mouse giallo ma quando, se io avessi preso l'evidenziatore avrei potuto dare enfasi con l'evidenziatore. Non è semplice fare una video lezione con tre programmi aperti contemporaneamente. Quindi OpenBoard registra tutto, non avete registrato i controlli. Eh, anzi, per farlo capire meglio, adesso chiudo OpenBoard. Non avete registrato i controlli. OpenBoard registra la vostra voce ma registra anche i video che ci sono dentro. Open Board permette anche di mettere in movimento Open Board eh, la registrazione del podcast. Mette in movimento la registrazione. Fatto ciò. Perché voi po avreste potuto muovere queste cose, costruire delle linee o mettere delle evidenziatori, Cioè costruirlo e registrare. Quindi potete anche spiegare come funziona Open Board con la stessa podcast. Tutto qua. Eh, non c'è altro da dire. Eh, usate... Open Board e, e fate delle ottime eh, video lezioni eh, per i vostri ragazzini. E, eccolo qua, adesso mi. Con l'ambiente che è questo qui, podcast. Quindi utilizzate tranquillamente podcast per fare video lezioni e poi potrete tranquillamente fare video lezioni su eh, quello che vi pare. Eh, però so. Eh, la spesa, del denaro, come si fa a fare 1.1, voi muovete le cose e registrate il video, così un ragazzino poi dopo magari le può anche seguire. Eh, a questo punto non mi resta da dire che buona sperimentazione con eh, il podcast di Open Board. Francesco Fusillo per le guide eh, del software libero.